Ciao a tutti, oggi prepareremo i tortini di salmone cotti a vapore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, prezzemolo, uova, pepe, salmone affumicato, panna da cucina e ricotta. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo prendendo dei pirottini e ungendoli con il nostro staccante per teglie che ci serviranno successivamente per la cottura. Andiamo a mettere nel boccale il salmone e il prezzemolo e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Continuiamo sul fondo, questo è il composto che abbiamo ottenuto, al quale adesso andremo ad aggiungere le uova, il pepe la ricotta e la panna da cuscina. Facciamo amalgamare per 15 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo il nostro composto, assaggiamolo ed eventualmente aggiustiamolo di sale. Dopodiché lo andremo a trasferire all'interno dei nostri pirottini riempendoli per non più di tre quarti. Senza lavare il boccale adesso andiamo a riempirlo con l'acqua che ci servirà per la cottura dei nostri tortini. Chiudiamo col coperchio senza il misurino. Andiamo a prendere il baroma dove abbiamo posizionato i nostri tortini da cuocere e abbiamo anche il bassone del Varoma dove abbiamo posizionato altri tortini. Andiamo a posizionarlo sopra, chiudiamo con il coperchio del Varoma e andiamo a cuocere per 30 minuti. Temperatura Varoma Velocità 1. I nostri tortini sono pronti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di uscirli dagli stampini e di impiattare. Una volta che i tortini si sono raffreddati andiamo a impiattare. Tortino al salmone, grazie e alla prossima ricetta.